sezione di fisica, dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell'ambiente, via Roma, 56 Siena, l'ingresso principale presenta uno scalino, ha una porta antipanico senza molla di larghezza regolare, l'ingresso accessibile si trova al lato dell'edificio, con due parcheggi riservati, ascensori, è presente un ascensore, accesso alle aule e agli studi dei docenti. Al piano 0 si trovano la portineria, un'aula, una sala riunioni, otto laboratori accessibili e con porte ampie, spaziosi, gli arredi sono funzionali. A questo piano c'è anche la biblioteca. Al piano 1 ci sono due aule, gli uffici amministrativi e gli studi dei docenti. Tutti gli ambienti sono spaziosi con porte d'accesso a norma. L'osservatorio astronomico non è accessibile. Accesso alla biblioteca, la biblioteca è accessibile, di dimensioni ridotte, con quattro tavoli spaziosi e arredi adeguati, servizi igienici dedicati, presente un bagno al piano zero, confort degli ambienti, le porte di accesso sono adeguate, agevolmente manovrabili, l'illuminazione è prevalentemente artificiale, l'impianto di condizionamento è adeguato, arredi nella norma, con sedie e tavoli adeguati, tecnologie per la didattica, non presenti.